Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella ed Alberto. Ciao Alberto! Buongiorno! Allora, oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal 28 novembre al 5 dicembre 2022. Utilizzeremo quattro mazzi di carte, va bene? E dividere, suddivideremo la lettura in tre gruppi, A, B e C, ok? Quindi le prime due carte verranno lette da me, le altre due... Da alberto va bene quindi saranno eh, 4 4 e 4 eh, vi chiedo adesso mentre faremo la preghiera di protezione di chiedere agli angeli all'arcangelo michele di suggerirvi qual è il gruppo o i gruppi eh, che riguardano la vostra lettura personale quindi fatelo in anticipo prima di eh, iniziare con la lettura va bene iniziamo con la preghiera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 fino al centro della madre terra e che tutto ciò che ho posto a dio alla luce e all'amore si allontani da me da alberto e da tutte le persone coinvolte grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie a tutta l'intera coscienza micaelica chiedo guida assistenza affinché tutte le persone che con tanto amore ci seguono possano ricevere la lettura più giusta più appropriata per loro e per il loro massimo bene e così è, così sia. Ok, iniziamo. Ecco qua, si è girata gruppo A, ok? Si è girata la carta. Questa situazione è già risolta. Hai scelto tu il tuo gruppo, Albi? Ma oh, sai okay. che io tendenzialmente vado sul C, perché proprio a naso mi ah eh, di azione, no? Spendiamo un po' allora. difeso e protetto gruppo B gruppo C decidi di essere felice adesso ora vediamo le carte delle fatte. eccola qua gruppo A cosa vuol dire Albi? osservare le stelle. Ah ok, interessante. Sì. Gruppo A, gruppo B, speranza, gruppo C, chiedi aiuto, ora allora vediamo le carte sempre delle fatte, la guarigione con le fatte quindi saranno delle letture molto intense questa settimana eh? abbiamo potere spirituale gruppo a interessante un posto nuovo per il gruppo b interessante anche questa <ride> Eccola qui è uscita è scesa da sola. Gruppo C Nuove amicizie Bene bene. Qualcuno mi ha mandato un messaggio dicendomi che era meglio fare la lettura eh, con lo schermo rivolto verso le carte, però in questa modalità io e Alberto non possiamo fare la lettura insieme. Chissà, magari quando Riprenderemo, sì, sì, fare le vicini, magari faremo in questa modalità. Diteci voi cos'è più, più bello per voi Io, sì. noi comunque le carte le facciamo vedere. Ok, tu sei illimitato, sei senza limiti. Questo è il gruppo A. Queste sono le carte dell'amore, sussurri dell'amore, sì. sono bellissime. Sì. Cambiamo un po' ogni tanto i mazzi. E poi l'unica cosa che è reale è l'amore, il gruppo B. E poi abbiamo l'ultima carta, il gruppo C è uscita da sola. Connessione spirituale, molto interessante. Il gruppo C è eh? veramente. Certo. Allora, adesso io direi, Alberto inizia la lettura. Abbiamo deciso di fare così, così eh, eh, siamo alla pari, Albi, giusto? Allora, assolutamente, inizia, sì. assolutamente sì. Inizia tu. No, scusa, la prima carta era questa. Questa situazione è già risolta. Sì, allora diciamo che, che questa, questa carta è come si può dire. Vabbè, allora, sono tutte rappresentative di Michele, logicamente, se no non sarebbero del mazzo dell'Arcangelo Michele, ma diciamo, quando c'è proprio la frase, è già risolto, no? è già fatto, come nelle preghiere, significa che tu non ti devi preoccupare perché uh, quel problema, chiamiamolo, quella cosa magari che ti preoccupa, appunto, non, cioè magari non si è ancora concretizzato qui sul piano terrestre quello che tu vorresti, il tempismo divino chiaramente è diverso dal nostro, ma tu non ti devi preoccupare perché cioè, è come la vittoria dell'Arcangelo Michele. Adesso noi vediamo che il mondo è di una situazione di subbuglio, logicamente, ma è già arrivata da mo' la, la vittoria dell'Arcangelo Michele. Dobbiamo solo vederla qui in questa realtà, che chiaramente è più densa di quella angelica. no? Quindi penso che questa sia una carta bellissima, dopo tu dentro di te saprai se la tua situa la situazione che ti angustia è economica piuttosto che relazionale o cosa, però rilassati perché è già risolta è solo questione di tempo, prega fai altro, medita ma sei a posto, guardare le stelle questa è molto bella, poi devo dire che un po' tutta la lettura, quasi tutte le carte mi hanno ricordato delle canzoni, perché io sono molto legato alla musica e poi mi aiuta a creare un po' di leggerezza questa mi ricorda quel gruppo lì, quel testo lì Guardare le stelle ci sta, perché naturalmente noi siamo per la maggior parte starsi, angeli terreni e quant'altro, quindi sappiamo benissimo di provenire, con tutto il rispetto per la Terra, bellissimo pianeta, ma da altri luoghi, no? E quindi guardare le stelle di notte, adesso chiaramente tramonta anche prima, quindi uno non è che deve andare fuori a mezzanotte, anche prima, ci aiuta a connetterci, no? Cioè anche qui, tornando al discorso di prima, situazione già risolta, non pensare ai problemi, guarda il cielo, guarda le stelle, cerca di connetterci. Guarda in alto, no, non guardare in basso. Certo. Assolutamente. Di essere obiettivo. Assolutamente. Eh, ok, allora la terza carta era questa: potere spirituale. Eh, in te sta, mh, si, ti stai rafforzando. Eh, hai un grande potere spirituale perché in realtà è una forte connessione. È proprio un discorso di. Di, di, fa, di passare più tempo magari a meditare, a pregare, ad ascoltarti, ad ascoltare il tuo cuore. Eh, diciamo che le prove che hai dovuto sostenere fino ad oggi ti sono servite per rinforzare i tuoi muscoli spirituali. Eh, usa il tuo potere spirituale sempre nell'amore. Lascia andare eh, coloro che non servono il tuo massimo bene, coloro che, ehm, che, che osano. Eh, che osano mettere in dubbio la tua purezza spirituale, va bene? Il tuo potere spirituale sta proprio nell'essere, nel continuare a mantenere la tua integrità, il tuo equilibrio, il tuo radicamento. Eh connettiti con l'Arcangelo Michele chiedi aiuto all'Arcangelo Michele in questa situazione tu sei senza limiti il tuo potere spirituale non ha limiti, puoi creare la realtà che vuoi, puoi creare quello che ti sta a cuore è tutto già risolto, questa situazione è risolta, l'Arcangelo Michele ti sta proprio invitando a, a ritornare nel tuo potere perché veramente eh, puoi creare tutto ciò che vuoi, non esistono limiti, non ci sono sono blocchi nella tua energia vai avanti senza paura e non fermarti ok bene eh, secondo giro albi allora difeso ah, e protetto detto. sì insomma anche questa è una gran bella carta sicuramente perché avere diciamo il privilegio di, di, di godere del, del sostegno, della difesa, della protezione dell'Arcangelo Michele sicuramente non è cosa da poco, no? perché sappiamo benissimo chi rappresenta lui e quindi, quindi appunto avere questo supporto da parte sua è molto importante in tutti gli ambiti. Ripeto ancora una volta, in questo momento storico molto tosto, cercare, a prescindere dalla sua difesa che c'è sempre, meglio se lo invochiamo, magari di evitare cose che invece ci possono allontanare e far abbassare le vibrazioni, magari evitiamo telegiornali, evitiamo persone lamentose, evitiamo di stare in mezzo al traffico, quindi anche noi cerchiamo logicamente di fare un minimo la nostra parte. Certo. Speranza, si dice che la speranza è l'ultima a morire, banalmente, anche se un altro proverbio dice una cosa un po' meno elegante, c'è questa figura davanti, davanti a un sole, ad una luce accecante, perché naturalmente la speranza è un attributo, una virtù potente, no? a prescindere da quello che sta succedendo adesso, però io spero, io ho la speranza ferma dentro di me che le cose andranno bene, che oggi piove, con tutto rispetto per la pioggia è un esempio così, ma domani mattina ci sarà un sole che spacca le pietre, stanotte farò un sogno lucido che mi proietterà la stratosfera, no? quindi... È fondamentale avere sempre la speranza ogni giorno, mai, mai perdere la bussola, perdere la fiducia, no? Anche perché così facendo la diamo vinta, diciamo, al lato non luminoso che è dentro di noi e fuori di noi. Ci sono delle, delle novità perché comunque alcuni di voi molto probabilmente andranno a vivere in una nuova città o andranno a, a fare un viaggio, eh, però in realtà questa è una carta che sta a significare un, veramente un trasferimento, un posto nuovo. Eh, da vedere anche, no? Dove comunque eh, nascono delle nuove connessioni, dove comunque eh, nascerà qualcosa di importante nella tua vita se ha una svolta nella tua vita. Va bene? Quindi accetta il cambiamento: il cambiamento è positivo, il cambiamento è per il tuo massimo bene. Sì. Il cambiamento ti porterà veramente a, a migliorare la tua vita. hai tanto pregato per questo quindi accogli con le braccia aperte. Te, questi cambiamenti straordinari che stanno accadendo nella tua vita, ricordati che l'unica cosa che è reale è l'amore, tutto ciò che è giudizio non è amore, anima infinita, tutto ciò che è, um, pettegolezzo, parlare male, tutto ciò che è Considerazioni personali di qualcuno che magari cerca di darti dei consigli e quelli non sono, non sono, non sono allineati all'amore, dove c'è eh, quel, quella cattiveria nei confronti della, delle persone, lascia andare perché gli angeli e l'arcangelo Michele dicono che l'unica cosa reale è l'amore. Credi in te stesso, credi in te stessa, credi nei sentimenti tuoi personali della tua anima e lascia andare tutto ciò che ego e quando si tratta di te se sei tu nel giudizio se sei tu nell'accusa se sei tu nel nel rancore perdonati perdonati guarisci te stesso guarisci te stessa e lascia andare perché questo non sei tu tu sei amore tu sei un'anima infinita quando sei nell'ego perdi perdi sempre e invece eh, qua sei invitato a a elevare il tuo focus e ritornare nell'amore ok benissimo gruppo C vediamo un po alberto decidi di essere felice adesso a questa immagine se non sbaglio deve esserci in una qualche chiesa in una delle mille chiese che sono dedicate all'arcangelo michele e sì, anche questa è una delle sue caratteristiche, no, quella di darti il, tuo aiuto, il suo aiuto nel qui ed ora e quindi anche la felicità è un, un aspetto del qui ed ora, non è che sono felice domani perché so che succederà quella cosa lì o fra una settimana perché avrò la promozione, è troppo facile essere, cioè è, è, dipendi sempre dall'esterno, così invece sono felice adesso perché sono vivo, perché ho una bella casa, perché ho delle idee, perché sono in forma, no? E perché sono protetto dall'Arcangelo Michele, che non è mica una cosa da poco, voglio dire. Chiedere aiuto, questa se non sbaglio era comparsa anche l'altra volta, e giustamente insomma c'è sempre bisogno di chiedere, no? Perché comunque c'è il libero arbitrio, perché dobbiamo considerarci meritevoli, perché ciascuno di noi ha dei bisogni diversi. Uno può essere molto spirituale e quindi avere dei bisogni aulici, un altro invece può essere un po' più terra terra e ha bisogno magari più di concretezza, di soldi. Però eh, cerchiamo di manifestare, di chiedere, scrivendo, facendoci il processo di manifestazione, registrandolo con la nostra voce. Cioè, ci sono tanti modi. Però chiedere è fondamentale, perché eh, se non chiedi non ottieni, di sicuro, no? Perché cioè, Dio lo sa di cosa hai bisogno, ma tu devi agire, no? E parte, ripeto, tutto dal sentirsi meritevole, perché se tu senti di essere degno, di essere un figlio di Dio, fai delle richieste, certo, delle richieste che siano richieste di amore, non egoiche, delle richieste anche, come dire, sane e, eh, come dire, giuste. Non è che, ah, chiedo 10 milioni da qua una settimana, per l'amor di Dio, se vinci vince Lotto, sì, ma cerchiamo di fare delle cose anche graduali, no? realistiche. Certo. Nuove amicizie. allora. Hai pianto tanto di solitudine ti sei sentito eh, solo perché non capito dalla, dalla maggior parte delle persone o non capita eh, e questa è una caratteristica eh, molto particolare in, part in particolar modo gli operatori di luce eh, quando intraprendono il proprio percorso spirituale iniziano a tagliare i legami con persone che non vibrano più nella nella loro frequenza proprio perché come dicevamo nel gruppo B eh, ci sono persone egoiche che giudicano e l'operatore di luce non riesce a vivere in una, in una frequenza di giudizio ha bisogno di relazioni vere pure e sincere e gli angeli hanno ascoltato le tue preghiere perché ci sono nuove connessioni spirituali connessioni spirituali e nuove amicizie quindi eh si stanno instaurando dei legami forti tra te, e le persone che già ami, ma ci saranno anche nuove amicizie, nuove conoscenze. Eh, cerca di mantenere le connessioni spirituali con chi tu sai ne vale la pena con chi tu sai eh, si, quando si tratta di persone leali abbi fiducia lascia andare chi ostacola queste connessioni fidati del tuo intuito fidati del tuo amore personale fidati di te stesso perché dio ti manderà nuove amicizie ti manderà nuove connessioni va bene quindi mantieni le connessioni giuste, lascia andare le connessioni sbagliate e apriti al nuovo perché qualcosa di grande sta arrivando nella tua meravigliosa vita. Bene, Alberto, abbiamo concluso la nostra lettura angelica per questa settimana. Volevamo ricordarvi che io e Alberto ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con le carte. Eh, se avete bisogno di una visione più maschile c'è Alberto, se avete bisogno di una visione più femminile ci sono io, o anche come connessione diretta con l'arcangelo Michele, quindi una vera e propria canalizzazione. Ci occupiamo di facilitare il logo sealing, <coughs> scusate, il logo sealing aiuta a sciogliere i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere e aiuta anche nella riprogrammazione per aiutarvi a far sì che l'inconscio possa allinearsi a quelli che sono i desideri, i vostri obiettivi, eh, la vostra volontà. <ride> È importante fare questo soprattutto se avete delle credenze limitanti e sabotanti di, di cui siete consci, ma a volte siamo anche inconsapevoli. Semplicemente quando vi rendete conto che la realtà che state creando non vi piace, è possibile cambiarla, perché come diceva l'Arcangelo Michele nella lettura A, voi siete i creatori della vostra realtà, noi siamo i creatori della nostra realtà, sia che ne siamo consapevoli, sia che ne siamo inconsapevoli, ok? In più ci occupiamo di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, quindi potete rivolgermi sia a me che uh, ad Alberto in maniera è uguale, cioè in base a quello che voi sentite risuonare meglio col vostro cuore ok? un'ultima cosa, il nuovo percorso di coaching per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce eh, online, due mesi, nove settimane partirà il 15 di dicembre per qualsiasi informazione non esitate a contattarci noi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima Ciao Alberto. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.